Buongiorno a tutti, ieri a Via Tuscolana abbiamo ottenuto un successo straordinario, è un obiettivo che molti dicevano di voler perseguire negli anni, l'obiettivo Decoro, e che noi abbiamo iniziato a realizzare nella città. L'abbiamo fatto molto seriamente attraverso prima l'approvazione di un regolamento, la delibera 30 del 2017, che è il nuovo regolamento del commercio su Repubblica che in qualche modo preserva il decoro e permette eh, tramite lo strumento delle delocalizzazioni di eh, spostare i posteggi che sono in contrasto con la normativa. Questi posteggi, assegnati dalle amministrazioni precedenti agli operatori che eh, purtroppo eh, sono eh, incolpevoli di, questa, di esercitare su un posteggio eh, che è in contrasto con la normativa, eh, vanno in qualche modo riportati alla legalità. Decoro e legalità sono due obiettivi imprescindibili del Movimento 5 Stelle e del nostro programma su Roma, per questo lo stiamo portando avanti con forza con i presidenti del municipio, in questo caso la presidente del settimo municipio Monica Lozzi ha lavorato insieme a noi della Commissione in, con grande volontà, con grande organizzazione attraverso anche le forze di polizia locale e le forze di polizia di stato per garantire eh, questo processo. Questo processo andrà a vantaggio sicuramente della cittadinanza, ma io sono convinto che nel lungo periodo sarà a vantaggio degli operatori. Quindi creando questo square, il viale titolo a al settimo municipio, presso la fermata Subaugusta, noi riteniamo che si possa creare un'aggregazione di queste rotazioni che sia utile come servizio alla cittadinanza e possa portare lavoro alle persone. Questo perché? Perché abbiamo sempre detto che il decoro è un obiettivo imprescindibile, ma dobbiamo preservare il lavoro delle persone, al contrario di altre amministrazioni che hanno cercato di applicare dei criteri coercitivi e per nulla democratici che andavano a cancellare dei posteggi e a cancellare quindi i posti di lavoro delle persone. Noi questo non lo vogliamo fare, eh, portiamo avanti con forza, con dedizione questo lavoro, però, eh, ripeto, decoro da un lato e eh, attività produttive, lavoro e servizi dall'altro. Questo è l'obiettivo che abbiamo portato avanti al Settimo Municipio e la cittadinanza ce n'è già grata e che porteremo avanti prossimamente anche nel municipio X, nel municipio XV e in quelle altre realtà eh, dove verrà dimostrato tramite studi tecnici che eh, i posteggi sono in contrasto con la normativa. Verrà fatto sempre tramite un processo partecipato coinvolgendo le associazioni di categoria che potranno eventualmente indicare dei posteggi alternativi sempre conformi alla normativa. Grazie. La problematica però Raga però fate parlare, cioè, Abbiamo parlato parlà. molto spesso come in commissione le con le, le associazioni fatto, Grazie, Quindi, pure signori. per voi come rispettate le norme tutti detto. i giorni Allora, non non io vi io... no, lascio non la parola, poi ascolto e no, se sono domande rispondo Io però tramite i canali che sono a mia disposizione, la mia pagina, il sito, le commissioni che sono pubbliche pubblicate alle quali partecipano le associazioni di categoria, ho sempre spiegato qual è il percorso Buongiorno, allora, oggi come previsto c'era la delocalizzazione delle, delle postazioni in rotazione fisse dalla via Tuscolana a via Tidola Abieno e via Giulio Capitolino. Eh, abbiamo incontrato anche i rappresentanti di categoria che hanno fatto ulteriori richieste per integrare dei parcheggi, non cercheremo di accontentarli, eh, ma è una cosa che ci chiedevano comunque i cittadini che arrivassimo a questa soluzione. Eh, sappiamo che era una soluzione non fattibile e non accontentabile per quanto riguarda gli operatori ma comunque era quello che ci eravamo già proposti dalla scorsa consigliatura e anche dal consiglio attuale questo serve per dare respiro allo sviluppo della, della via tuscolana e fare in modo che si riavvii di nuovo il centro commerciale naturale e vogliamo anche che si dia la disponibilità e soprattutto dare agli operatori un, uno sviluppo economico poiché integreremo anche con l'attività nelle aree che abbiamo deciso di di spostarli. L'attenzione da parte nostra è sempre, è sempre in prima linea per, a fianco degli operatori, anche se la vedono in maniera diversa rispetto a quello che hanno fatto nell'arco degli ultimi 40 anni, ma cercheremo sempre di assecondarli e di avviare ad un nuovo sviluppo e soprattutto per stare al, al passo di quello che è la modifica del, del commercio sul territorio romano. A presto e grazie.